Allora, ragazzi, buongiorno, buona domenica, eh? buona domenica, scusate il capello un po' spettinato, ma è domenica. Qui ve l'ho fatto vedere, eccolo qua, questo è bar. ve lo ho fatto vedere nell'intro, sapete dove trovarci. Allora, siamo questa domenica, che si fa? Che si fa? Oltre che di live c'è una bar dei tifosi, e vi ci guardiamo un po' qualche partita, ci guardiamo ora, adesso c'è Belgio Marocco, Vediamo queste partite ma sinceramente non, non mi sanno né di né carne né pesce, mi sanno di, niente, niente, niente, si guardano e ancora sono, sono ancora più convinto che noi avremmo potuto fare la nostra porca figura di fronte a queste nazionali che, che per me non c'è nessuna che mi ha stupito, a parte un po' la Spagna ma da vedere con chi li giocava. Brasile perché il Brasile è sempre Brasile ma poi per il resto... Ci sono state le sorprese, Canada, eh, poi chi c'è, che nazionali so, il Giappone, oggi ha perso, però comunque, sono state l'Arabia Saudita, delle eh, belle sorprese, ma nulla di che, ma proprio nulla di che, comunque eh, c'è cioè il bello che però l'atmosfera, il, il calore ce lo alzano i nostri telecronisti, i nostri commentatori della RAI, tutti, schiera, tutti contro la RAI, tutti schierati contro i telecronisti, è vero che possono dare, ogni tanto dicono un po' di strafalcioni e vabbè, si sbaglia tutti nei propri lavori, si sbaglia tutti, purtroppo loro hanno dalla loro che vengono pagati da noi italiani per fare un servizio, ma è tutto lì, perché se non dovessimo pagare il canone Rai non gliene fregherebbe, non fregherebbe un cazzo a nessuno se, tu, se i giocatori de, de, della Corea li chiamassero tutti Kim Kim Kim Kim Kim, Kim come hanno fatto l'altro giorno, giusto? Però c'è un caso che, che poi vedete, è successo di quel, il disastro, è successo il disastro a Istia, con morti, feriti, dispersi la settimana scorsa nel Salentino e, e sicuramente succederà in varie zone d'Italia da qui a fine dell'inverno, perché quello è sicuro, perché in Italia come c'è qualcosa lo prendiamo nel culo perché non sono stati fatti manodopere, lavori, sono stati fatti abusi edilizi, lasciati sempre correre e questo e quant'altro. Ma noi pensiamo allora parliamo di, di, di Adani, di, di, di Repice, di... Allora, sono, sono, prima di parlare dirvi di cosa ne penso io, sono commentatori, sono lo specchio, il riflesso di noi italiani e di quello che siamo, ovvero che tra noi italiani ce lo buttiamo nel culo, ci freghiamo l'uno con l'altro, E siamo meno freghisti e pensiamo ognuno <coughs> al proprio orto. Bene invece... In ambito estero, estero, ci mettiamo a Pecora, a 90, e ce lo facciamo infilare dentro, anche senza vasellina, perché ci piace di più. Siamo, siamo delle puttane noi italiani, noi italiani siamo delle troie, siamo delle puttane, siamo delle escort noi italiani. E ve lo dico qui ora, e ve lo dico qui, ma questa è una cosa che si vede, solo, voi, se non, solo chi non vuole vedere, non vede, non se ne accorge di questo. Comunque, io avrei voluto vedere se con l'Italia avessero fatto tante esultanze penso di no però c'è da dire che secondo tanti ha esagerato ha esagerato tanto ancora Belgio Marocco 0-0 quasi finito il primo tempo partita mamma mia allora eh, è da dire che è stato forse troppo troppo plateale troppo troppo troppo eh, il calcio il numero uno dal rosario la culla la cattedrale del calcio come se il calcio fosse nato solo al rosario per Messi e qui posso dire che è un po' esagerato però lui è tifoso è fans e giustamente se sarò a commentare lui è un tifoso telecronista di pancia è uno che malgrado non sia stato un giocatore di alti livelli però un, bel, un buon medio giocatore professionista professionista Dani con la sua carriera con le sue conoscenze e poi è tifoso di pancia Ovvero si lascia trasportare e qui io penso come ha detto anche il nonno bastardo alterista e poi questa cosa sono d'accordo con lui si lascia trasportare è lo spirito del calcio è lo spirito del tifo è lo spirito insomma, della passione che nutre una persona su queste cose e io non capisco tutti, a tutti cosa gli abbia fatto di male allora non guardate non le guardate se no prendete mutate c'è il, il tasto muto mutate la televisione e la guardate senza telecronisti se non vi vanno bene che cazzo li guardate a fa' che cazzo li guardate a fa' giusto? questo ragazzi per me fa che cazzo di non me ne frega un cazzo se a me si esulta con Messi si esulta con con Neymar, con Richarlison, noi non ci siamo e fa bene a esultare per chi nutre simpatia, tutti nutriamo simpatia per qualche squadra per qualche nazionale, io no seguo ma non nutro simpatia <coughs> tipo Danimarca e, e Belgio, come ora però ognuno è libero di fare cose per lui, è quello lì, lui è un uomo di sport, è un uomo di, di queste. Di, queste di, questi, diciamo, di questa categoria e è libero, anzi da una parte ravviva anche un po' questo mondiale, questo senza atmosfera, senza quel pathos di, di, di calcistico che siamo abituati noi tifosi, dal resto che pretendete? In un paese che il calcio non sapeva neanche che è, quelli sono abituati ad andare sopra cammelli. Dai, via! Comunque non capisco questa cosa, non la capisco. Non la capisco e poi voi, voi che non volete a anni che è, eh, che faccia quelle esultanze, voi esultate, non è tutto per sfottere i razionali che perdono quando noi siamo sul divano. E poi non volete. E poi voi esultate per altri? Cioè, allora non dovreste neanche voi fare i video per esultare della rete di quei giocatori lì o la vittoria di quella nazionale di là. E poi, ripeto, attenzione, adesso ha segnato il Marocco su punizione... Di zie che non la tocca nessuno e va dentro Guardate che cazzo di culo che, che, che avete Vi trovate anche nella rete in line di reaction reaction Qui con me, mentre faccio il video Ma guarda che culo eh, Ma guardate guardate. Comunque Ripeto ci sono cose molto peggiori <coughs> Scusate guarda. Ci sono cose molto peggiori come quello che è successo questi giorni Ok allora pensiamo ad altre cose più serie A me Sadani, sa Dani i commentatori mm, Sparano minchiate Oh, fanno risultanze esultan troppo rumorose. A che C'è eh, gente che è morta. gente che non ha più una casa. Via. Ciao a tutti, la campanellina. Sapete, avete visto? Guardate tifosi, iscrivetevi al canale mio. Fate da a parte i tifosi. Ok? Un bacio. One kiss. For everything. For everybody. Ciao ragazzi.